mi ha fatto capire la vera trasformazione che riguarda la pratica della vita cristiana e non soltanto la conoscenza, perché la conoscenza ho visto, ho vissuto nella mia vita che mi ha portato soltanto ad avere sempre sete, sempre sete e non, non trovare mai quella pace che dice il Signore io vi do la mia pace, la pace che dura per sempre, la pace eterna. E guardando il video sono tornato un pochettino indietro, la mia mente nel mio tempo quando cercavo il Signore e ho dovuto ammettere che ho passato parecchio tempo cercandolo in maniera sbagliata, un po' come quando una persona che gli piace andare a fare shopping va a fare shopping e si compra tantissimi vestiti belli, poi arriva a casa, li indossa. dopo che l'ha indossata la bellezza di quel vestito, il fascino di quel vestito è passato e hai bisogno di andare a fare di nuovo shopping. Così ho iniziato io. Leggevo, mi piaceva conoscere, non per vivere, ma io dovevo conoscere, dovevo conoscere tutto. La verità, volevo sapere la verità, dovevo soltanto conoscerla, ma non riuscivo a praticarla. Tanto che ho iniziato ad avvertire dentro di me una sensazione un po' strana, una sensazione di inadeguatezza, una sensazione... Eh, non so come farla a spiegare non riuscivo a ottenere quella cosa che cercavo, la pace adesso posso dire come se fosse la pace dei sensi, però c'è da dire che il Signore la nostra pace, la nostra sicurezza, la nostra stabilità la dà, soltanto se noi pratichiamo la parola io avevo facevo della mia testa, della mia mente una, una sottospecie di bidone dove buttavo dentro, buttavo dentro, buttavo dentro ma poi non arrivavo mai al succo della situazione. Stavo bene così, poi dopo avevo bisogno di nuovo, di conoscere, e ancora andavo a cercare, e sapevo mille cose ma non sapevo nulla. Non sapevo nulla e mi sentivo incompleto, perché il tassello che mancava era il desiderio, e non lo capivo nemmeno, di praticare. Non si vive una vita cristiana soltanto di conoscenza. Possiamo conoscere la Bibbia a memoria. Si vive una vita cristiana quando noi prendiamo tutto quello che abbiamo nella nostra mente, che ci siamo costruiti da soli, lo buttiamo nella spazzatura, facciamo sparecchiare il tavolo al nostro Signore, allo Spirito Santo, e glielo facciamo apparecchiare a Lui e iniziamo a mangiare del cibo che ci dà Lui, non che ci, che ci prendiamo noi con le nostre forze. Io volevo testimoniare di questo, volevo testimoniare, e... sto passando un periodo bellissimo sto capendo che dobbiamo tornare indietro dobbiamo tornare alle radici dobbiamo tornare e recuperare ciò che il cristianesimo ha perso per ritrovare la nostra identità da cristiani e non avere la presunzione nel ventunesimo secolo di aver capito tutto rinnegando e sputando sul piatto di gente, di santi e fratelli che hanno serbato con la propria vita e col proprio sangue quello che noi oggi crediamo. Perché la fede è arrivata da noi, per mezzo di Dio e benedizione, ma attraverso la fede di chi ci ha messo le pelle, la pe le pelli, di chi è morto, per farci arrivare ancora, per preservare nel tempo la sana dottrina. Quindi dobbiamo fare un passaggio retroso e dobbiamo smetterla di eh, sentirci superiore degli altri. Io vi voglio lasciare con un, con un versetto che mi è venuto in mente mentre facevo questa riflessione e credo che spieghi bene il significato di ciò che io uh, ho cercato di esprimere. Mi scuso se non sono bravo con le parole, ma sono anche un po' imbarazzato, è la mia prima testimonianza che faccio. Il versetto si trova nella lettera ai Filippesi, capitolo 3, dal versetto 7 al 9. È Paolo che parla e dice «Se qualcun altro pensa di aver motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Io, circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figli di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge irreprensibile». Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui con una giustizia mia, derivante dalla legge, derivante... Dalla, dalla legge, ma con quella che si ha e desidero e, e di essere trovato in Lui, non con la giustizia mia, derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Se vogliamo mostrare la nostra fede al mondo, la possiamo mostrare soltanto con una cosa se vogliamo essere di Cristo lo possiamo dire soltanto lo possiamo dimostrare soltanto con una cosa non chiunque mi dice Signore Signore fa la eh, entrerà nel regno dei cieli ma chiunque fa la volontà del Padre mio quello entrerà nel regno dei cieli vi ricordate lo diceva il Signore Gesù e chiunque mi ama è colui che osserva le mie parole e le mette in pratica. Una buona serata.